È bello poter essere qua la domenica insieme. È poter stare qui il domingo, la lo tutte le strade chiuse per la maratona. A pesar di tutte le calles cerrate per la maratona. Io sempre pensavo, stamattina... Io stava pensando, stamattina... Che la maratona non soltanto la fanno loro. Che la maratona non solo la fanno loro. Al final la farà anche lui, perché... Al final <ride> <también> <ride> la faremo noi. <nosotros. ride> perché per arrivare qua ce l'abbiamo dovuto fare a piedi. Perché per arrivare qui, lo hicimos a piedi. <ride> Praticamente, però, se vediamo dall'altro lato della medaglia, siamo in una città molto importante, però, yeah, eh. medaglia, città molto importante per la Maradona eh, dobbiamo ringraziare alcuni fratelli, e también ringraziamo a loro, che almeno ci hanno eh, reso l'ultimo tratto più agevole, che ci hanno portato il coche per la ultima parte, yeah, che non però, anche a Chiedi, arrivavamo qua pero a una pie llegamos aquí, a un al suelo ahí como serpientes llegamos aquí. Porque nada nos puede parar de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser determinados. En la vida. En la In qualunque cosa facciamo. En cualquier cosa hagamos. Possiamo avere più difficoltà, meno difficoltà. Podemos tener más o menos dificultades. Possiamo volar. Podemos volar. Se non possiamo volare correremo. Se non possiamo volare, vamos a se non possiamo correre camminiamo. Se non possiamo correre, camminamo. Se noi camminiamo, scisciamo. Se non camminiamo, si se non camminiamo al suolo. Ma sempre dobbiamo andare avanti. siempre sempre avanti. Sempre avanti a quello che Dio ci ha chiamato per la nostra vita. Siempre davanti a quello che Dio chiamò per la nostra vita. Perché davanti a noi c'è una terra promessa. Perché davanti a noi c'è una terra prometida. Però per entrare in quella terra promessa. Però per entrare in questa terra prometida. Abbiamo bisogno di alcuni cambiamenti dentro di noi. Necesitamos algunos cambios dentro de nosotros. La tierra prometida está allí. La tierra prometida está ahí. Pero no todos entrarán. Pero no todos van a entrar. Solo quelli che cambieranno alcune cose di sé. Solo los que cambiarán algunas cosas de sí mismos. Porque el cambiamento è la benedizione. Porque el cambio es la bendición. No possiamo ottenere risultati diversi continuando a fare sempre la stessa cosa. No podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Habemos bisogno di cambiare. Tenemos que cambiar. Porque con, cambiamento si entra sí. Porque con el cambio se entra en la bendición. Porque con el cambio se entra en la bendición. leggere leer Génesis capítulo 11? Leemos Génesis capítulo 11. Dal verso 31? Dal versículo 31. Y arriveremos fino al versículo 3 del capítulo 12. So, capítulo 12. Ah, okay. ok. Ah, vale. Entonces uh, Génesis 11, 31 hasta Génesis 12, 3. <risa> y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y asentaron ahí. Y fueron los días de Tare, doscientos y cinco años, y murió Tare en Arán. Empero, Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte Y agradeceré tu nombre y serás bendición Y bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Cuando, Cuando leemos el Antiguo Testamento No leemos que es que el, el Antiguo que Testamento es porque el vecchio no sirve para nada No es que el Antiguo Testamento porque es viejo ya no sirve No, no, las cosas que son escritas en el Antiguo Testamento Lo que está escrito en Testamento La Biblia dice que son state escritas para nosotros que vivimos hoy en el Nuevo Testamento La Biblia dice que fueron escritas para nosotros que hoy vivimos en el Nuevo Son dice, una de lo que debe llegar Solo una sombra de lo que tiene que llegar Si tú ves la sombra de algo en el suelo Puedes capir la forma de quell'ombra, la sombra con la forma lo e quindi quando la Bibbia dice che l'Antico Testamento è un'ombra di quello che noi viviamo oggi, quando l'Antico Testamento è uh, una di quello che significa che lì troviamo molte indicazioni su quella che deve essere la nostra vita oggi. Significa que hoy vamos a encontrar muchas indicaciones sobre lo que es nuestra vida hoy. También la historia de Abraham es una imagen para nosotros que vivimos hoy nuestra fe. Abraham recibe tantas promesas. Y cuando nos convertimos recibimos tantas promesas. Todas las promesas que fueron escritas en la Biblia fueron escritas para nosotros. Però affinché quelle promesse diventano, diventano vere. Però queste promesse reali. C'è qualcosa che dobbiamo fare. Que que hacer. Quindi non è che fa tutto Dio. Non è es che que tutto lo hace Dio. Una parte la fa Dio. Una parte la fa Dio. Però un'altra parte la dobbiamo fare noi. Però l'altra parte dobbiamo fare noi. Per questo sempre ci dobbiamo porre una domanda. Però sempre dobbiamo ponernos una domanda. Come posso vedere adempiute queste promesse? Come posso aver compiuto queste promesse? Come Dio mi può aiutare ad entrare in quello che mi ha promesso? Come Dio mi può aiutarmi ad entrare in quello che mi ha promettuto? Come si cambierà la tempesta intorno alla mia vita? Come si cambierà la tempestà al reddito della mia vita? Come Dio mi può dare un'altra opportunità? Come Dio mi può dare un'altra opportunità? Come può accadere tutto quello che Gesù ha detto? ¿Cómo puede pasar todo lo que Jesús dijo? La historia de Abraham es una indicación de cómo podemos entrar en la Tierra Prometida. Abraham era un hombre de cambios. Y cada cambio que enfrentó Abraham en su vida llevó una bendición. La Biblia dice que vivía en Ur de Caldei, la bibbia dice che viveva in Ur de Galdei, che era una città idolatra, che era una di idolatria, una città piena di, peccato, una piena di peccato. E ad un certo punto Dio gli parla y de repente Dios le habla, e lui deve uscire da questa città. Y él tiene que salir de esta e questo rappresenta quello che Dio ha fatto con ognuno di noi. Lo que Dios hizo con cada uno de ognuno di noi viveva la sua vita, cada uno viveva su vida. ognuno viveva nei suoi peccati, ognuno viveva nei suoi peccati. Chi commetteva omicidio? Chi Chi commetteva adulterio? Chi era adulterio? Chi si drogava? Chi si drogava? Chi tradiva la moglie? Chi ingannava la la sposa? Tutti quanti vivavamo nei peccati. Tutti vivivamo in peccato. O c'è qualcuno che è nato santo e rimasto santo? O qualcuno nato santo e si è andato così. Solo Gesù è stato santo. Solo Gesù. Però tutti quanti abbiamo vissuto una vita sbagliata, la nostra vecchia vita. Però tutti abbiamo vissuto la nostra vieja vita con questa vieja vita che è mala. Però arriva un momento nella vita di Abramo Pero llega un momento la vida de che Abramo deve scegliere in cui deve scegliere o cambiare o morire. In cambiare o morire. Lui stava in una città piena di peccato. una llena de peccato. Poteva scegliere o di vivere come vivono gli altri nel peccato. Poteva scegliere come gli altri nel peccato o di cambiare e iniziare a vivere una vita differente o cambiare e iniziare a vivere una vita differente quindi lì c'è il primo cambiamento il e Dio gli fa una prima promessa. E, una promessa e gli dice che gli avrebbe dato un nome grande e gli dice che le avrebbe dato un nome grande che chi, chi lo benediceva sarebbe stato benedetto lo, uh, y, dice, bueno, y bendeciré a los que te, y, mal, a que los que te y a los que te Y Y en, serán en ti serán los todas las familias de la tierra. Y wow. serán wow. wow. ¡Qué bella promesa! ¡Qué bonita promesa! No serás, serás bendecido solo tú. No solo serás bendecido tú. Pero a los que te Sino a los que te bendecirán. E non solo quelli che ti benediranno. No solo te ma attraverso di te ti, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Immaginate de che promessa aveva Abramo. Era una promessa che non riguardava soltanto la sua vita. Era una promessa che non solo aveva che con la su sua Ma quello che sarebbe stato il futuro dopo di lui. Sino lo que iba a ser el futuro después de Él. Cuando decidimos, de Jesús, Cuando decidimos seguir a Jesús, esto no es una bendición solo para nuestra vida. no es solo una bendición para nuestra vida. Non è una benedizione solo para nuestra familia. No solo es una para nuestra familia. Sino que para todos los que vendrán después de nosotros. Puede que en 500 años, un pro, pro, pro, pro, pro nipote. Uh, un nieto o nieto, un tataranieto. nieto un tartaranieto nieto. un nieto è benedetto è benedetto? perché un giorno noi abbiamo deciso di seguire Gesù perché un giorno di seguire Gesù immagina quanto è grande la benedizione Imagínense quanto è grande la benedizione e come se tu decidi di cambiare Y como cuando tu decides de cambiar, Questo cambia il tuo futuro. Questo cambia il tuo futuro. Attenzione, noi il passato non lo possiamo cambiare. Perché il passato non lo podemos cambiar. El pasado già es passato. Il passato è passato. Tu non lo puoi cambiare. No puedes cambiarlo. Hai fatto degli errori nel passato, quelli non li puoi cambiare. errori nel passato no lo puedes cambiar. Pero hoy en el presente tú puedes decidir. Per cambiare il futuro. Para cambiar tu futuro. Perché, noi se il Perché il futuro dipende da quello che noi scegliamo oggi. Dipende da de quello che elegiamo oggi. Vuoi un futuro con un bel corpo in dieta, bello, fisico? Vuoi un futuro con un buon corpo ahí tutto delgado, in forma e tutto. Oggi non devi mangiare. Oggi non devi mangiare. E devi fare la tienes maratona. fare deporte e la maratona. Se lo vuoi, vuoi questo il tuo futuro... Se quieres questo come tuo futuro devi iniziarci a lavorare oggi che è il tuo presente perché quello che noi saremo nel futuro è il frutto di quello che noi decidiamo oggi, è il che decidiamo oggi. Amen. e oggi noi siamo quello che è il frutto degli errori del nostro passato molte volte la colpa non è di Dio e non è neanche del diavolo. Del diavolo tampoco, ma delle nostre cattive decisioni. Che de se abbiamo deciso di non seguire Gesù e di camminare nel peccato. Non a Gesù e camminare nel peccato è e la colpa è mica di Dio, è la colpa, la colpa non è, di Dio, sino che è la nostra. Però oggi possiamo decidere di cambiare. Però oggi possiamo decidere di de cambiare per cambiare il nostro futuro. Para cambiar futuro e Abramo decise di fare proprio questo e Abramo decide di fare questo di uscire da de... Ur de Galdei decide de di uscire da Ur de Galdei per andare nella terra promessa per andare nella terra promettita però la Bibbia dice che in mezzo al cammino la parola dice che in mezzo al cammino lui si fermò ad Aran lui si parò in Aran e qui c'è una cosa molto significativa e qui è qualcosa molto significativo perché anche al Padre che si chiamava Terra Dio aveva parlato perché anche al Padre che si chiamava Terra Dio aveva parlato di andare nella Terra promessa. e terra E anche il Padre era uscito da Urte Caldei il Padre anche ha saluto da Urte Caldei però si erano fermati durante il cammino però si erano fermati durante il cammino si erano fermati ad Aran si erano parati ad Aran Aran significa significa Incrocio nel cammino. Uh, Cruce. Cross nel cammino. Un incrocio. Uh, una. Crusata? Eh? Una cruzata. Una cruzata? Nel tuo cammino. Nel tuo cammino. E molti nella vita si fermano nel momento della decisione. Y muchos en el camino se paran en el momento de la decisión. Han, el Han dejado el pecado. Han, de seguir Han decidido seguir a Jesús. De a Jesús. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión de dar toda su vida a Jesús. Lì allí se Ahí se paran al 50% del camino. Al 50% del camino. Se trova exactamente en medio. Alán se encuentra exactamente en el medio entre Ur de Caldey y Canaán que es la tierra, es la tierra prometida se encuentra justo en el medio y, tanta gente la pasada, y mucha gente deja su vida pasada pero no, la de al 100 pero no toma la decisión de seguir al 100% de Jesús y, si ferma y se para en medio del camino Molti del popolo di Israele del popolo di Israel lasciarono l'Egitto, però morirono nel deserto. Pero nel non entrarono nella terra promessa, no nella terra perché avevano l'Egitto nel cuore. El nel e non avevano deciso veramente di servire il, no il Signore al 100%. Tu non puoi essere benedetto stando nel deserto. Tu non puoi essere estando stando nel deserto. Non puoi essere benedetto facendo il cristiano al 50%. Non puoi essere benedito essendo cristiano al 50%. Ah, va bene, io ho lasciato la Chiesa cattolica. Bueno, yo la iglesia católica. Adesso vado alla Chiesa Evangelica. Ora vado alla Iglesia evangélica Eh però non lo so se voglio fare questo, non voglio fare quello. Però non so sé se devo questo o l'altro. Voglio fare la mia vita. Non voglio servire il Signore. Non chiedo servire il Signore. Ma che vuole questo pastore dall'Italia? Perché chiede questo pastore italiano? Che dice che dobbiamo servire il Signore. dice che dobbiamo anche servire il Signore. Io voglio solo andare la domenica in chiesa e non voglio sapere niente. Io chiedo solo dire il domenico alla glesia e già sto. Non funziona così. La vita cristiana non è andare la domenica in chiesa. La vita cristiana non è sì il domenica alla chiesa. È sì uscire dall'Egitto. Claro che è salire d'Egitto. Però è il momento di de decidere, è un cambiamento della propria vita. Però è momento di de decidere un cambio sua vita. Perché siamo stati chiamati per servire Dio. Perché siamo stati chiamati per servire Dio. Tu non sei nata per caso. Tu non hai nato per casualità. Non sei nata perché un giorno tuo padre e tua madre hanno deciso di fare una festa. Non nasciti perché un giorno tuo padre e tua madre hanno decidono di fare la festa. No, no, tú eres Dios tenía un plan tu sei nata perché Dio aveva un piano per la tua vita. Non perché Dio ha un piano per la tua vita. E il piano è servire Dio nella tua vita a Dio in tua vita essere uno strumento per vedere la gloria di Dio attraverso la tua vita, un per la tua vita. però non potrai mai arrivare a sperimentare il 100%, della benedizione, però a sperimentare il 100 della benedizione se rimane la se rimani nell'indecisione ah sì sì, ho lasciato il peccato bueno, dejé il pecado, però voglio vivere la mia vita però voglio vivere la mia vita Voglio avere il mio tempo libero per divertirmi. Libero per divertirmi. Perché servire il Signore? A cosa mi serve? Para se dire, de me serve? Tanto io faccio tutto quello che devo fare. Se io hago tutto quello che devo fare, non entrerai nella terra promessa. Non entrerai nella terra C'è bisogno di superare Aram. È che superare Aram. Una vita al 100% con Dio. Una vita al 100% con Dio. Genesi capitolo 12, dal verso 6 al verso 7 en el Genesis, capítulo 12 del versículo 6 y 7 nos habla de lo que nos habla de lo que pasó cuando Abraham dejó Aram y dice y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de uh, Sichem, hasta el valle de Moreh y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu simiente la de esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido cioè, fino adesso erano benedizioni, erano promesse. O cioè che a ora erano promesse. Però adesso loro stanno per iniziare ad entrare nella terra delle promesse, Canaan. Ora io stavo iniziando ad entrare nella terra della promessa. E Dio gli dice che questa terra non solo la darà a lui, Y Dios le dice que esta tierra no solo se la dará a él, ma anche alla sua Sino que a su descendencia. A su familia. Cuando porque cuando tú entres en la entras en la bendición. Toda la te, bendición no solo pero, es solo para ti. Ma anche per che sono nella tua sino que también para los que están en tu familia. Mm -hmm. Pero dovette fare que hacer un tercer cambio. era uscito da Ur. Salió de Ur. Había superado el, el de Aran. Cruz cruzado de Arán, Pero ahora un problema Abraham. Pero seguía teniendo un problema. Que si, que si llevaba estaba Lot. detrás. Cuando Dios le dijo de salir de Ur de Galdei. le dijo también de dejar a toda su familia. Pero, el, el nipote, Pero él se llevó detrás del sobrino. E alla fine si crearono tutta una serie di problemi. Se e si dovessero dovettero separare. Però l'ot ha un significato simbolico importante. <coughs> l'ot significa, significa velo. Qualcosa che non ti fa vedere correttamente. Algo que hace ver bien. E Abramo aveva dietro di sé un velo. E Abramo aveva dietro di sé un velo. Che non gli permetteva di vedere. Fisicamente, realmente, tutto quello che Dio aveva preparato per lui. Che non le permetteva di vedere fisicamente tutto quello che Dio aveva preparato per lui. Chi sono questi lotti? Chi sono questi lot? I lotti sono quelle persone sbagliate che a volte sono nella nostra vita. I lot sono queste persone equivocate che sono nella nostra vita. Scegli con attenzione i tuoi amici. Elegge con attenzione i tuoi amici. Perché un amico ti può aiutare ad andare avanti. Perché un amico può aiutarti a seguir adelante. O ti può distruggere la vita. O te può distruggere la vita. Scegli con attenzione la persona al lato con cui vuoi passare tutto il resto della vita. Elige muy, uh, con cuidado la persona con la Perché l'uomo giusto o la donna giusta el hombre la mujer correcta possono essere una benedizione per la tua vita. Puede una para tu vida. Ma l'uomo è sbagliato o la donna sbagliata. El la mujer equivocada sono un disastro. Sono un disastro abbiamo bisogno di scegliere persone che ci aiutano a fare la volontà di Dio necessitiamo di persone che ci aiutano a fare la volontà di Dio e la Bibbia dice che due valgono più di uno solo perché la parola dice che Dio vale più di uno e quindi ho bisogno di amici che mi dicano preghiamo insieme Entonces, que me digan, o, o mogli mariti che mi preghiamo insieme o mujeres o mariti che dicono: preghiamo insieme cioè, e quando cadiamo sono lì che ci rialzano quando cattiamo sono lì per levantarnos non abbiamo bisogno di gente che, che ci porti nella cattiva strada. Non siamo di gente che non si va un mal cammino. Ah, sei ancora fedele a tua moglie. Ah, e sei fiel con tua sposa. Quanto sei tonto? Che tonto eres. Scegli di un'altra donna. Scegli a un'altra. Ah, vedi ci sta questa, questa, quest'altra. Mira che è questa, questa, questa. Tua moglie adesso ha 50 anni. Tuo esposa ora tiene 50. Prendine le due da 25. Toma le due da 25. Offerta. Toma le due da 25. Però non sai che ci sono anche due soci. Però non sai che hai due suegras? <ride> ah, questo l'ho fatto io. <ride> non funziona così. Non funziona, sì. Ma come una donna che mi è stata vicina per gran parte della mia vita. Come una mujer che è stata vicina per tanto tempo in mia vita. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto insieme. Abbiamo luchato, abbiamo sofferto juntos. È stata con me nella buona e nella cattiva. È stato con me nella buona e nella buona. Lo malo. E adesso... E ora? La lascio per un'altra. La lascio per altra. Pensando che l'altra è meglio. Pensando che l'altra è meglio. Non funziona, così. non funziona così. Quando uno si sposa. Quando qualcuno si casa. È per combattere nella buona e nella cattiva eh, sorte. È per peleare nella buona e nella mala sorte. Amen. Sono la mujer, amè. Amen possono esserci problemi o altre situazioni possono esserci problemi o altre situazioni però se io vado insieme a amici buoni però se io vado con buoni amici e questi amici mi vedono che io sto guardando un'altra ragazza questi amici mi che sto mirando un'altra chica. e dicono, oh tu sei sposato, e capo la f***o e dice, oye tu sei casato, cuida la tua cabeza o oh, no? <ride> è così o no? è <ride> così oppure vado insieme a amici o vado con i miei amici Ah, ecco qua, bevi un po' di birra, ubriagati. Ah, bevi un po' di e imborracciate. No, io ho già bevuto una, sta bene così. Già mm. bevi una, bene. No, tranquillo, qua c'è una bottiglia, vai, imborracciate. No, tranquillo, qui hai una bottiglia, vai, imborracciate. E c'è la droga. E anche la droga. Vai, divertiamoci. Vamos a divertirci. Sapete quando la persona giusta ti può aiutare e quando ti può distruggere? Una nos puede o Noi siamo influenzati dalle persone che abbiamo intorno. Nos A Napoli c'è un detto. È un dicho, Dimmi con chi cammini. Se con vas, e io ti, darò, ti dirò chi sei. Eres. Per dire come l'influenza è importante. Para decirnos como la influencia Es importante ci sono dei Y hay lott también en la iglesia. personas incrédulas. Personas que si lamentan siempre. que se quejan. Ah, ma tu veramente vai a la iglesia de este pastor italiano. Ah, ma quello parla sempre lui, è antipatico. Esso siempre habla es que me cae mal. Ah, ma veramente tu credi en Dios in Dio? Veramente ma come? Non vedi che ti stai facendo vecchia? Però non vedi che stai facendo via? Vatti in discoteca, a divertirti, trovati un uomo. Vattene in discoteca, divertiti, incontrati un uomo. Perché ti stai santificando? Perché ti santifica? Chi te lo fa fare? Perché lo O fratelli nella chiesa, ah ma vedi, quel fratello ha parlato male di te. O hermano se nella chiesa mia, che questa hermana parlò male di te. Ah, questa sorella ha parlato male di te. Questa hermana ha parlato mal di te. Cisco. O succede solo in Italia? O solo passa in Italia? Anche succede? Anche qua succede? Allontanati anche dai fratelli Alèjate anche dai fratelli Che ti parlano male di altri fratelli Che ti parlano male di altri Se un fratello cade? Se un fratello Io non devo stare lì a giudicarlo. Non devo stare lì a giudicarlo. Ma devo dire, dobbiamo pregare insieme per questo fratello che ha bisogno Sino che dobbiamo stare lì orando per questo fratello che lo necessita No, hai visto quello che è successo? E no, visto lo che è No, no. No. Non è né bisogno dello strucchi. E non necessitiamo di de che nuestro... lo giudeguemo. Abbiamo dei nostri preghiere. Necessita di nostre oraciones. E se noi dobbiamo unirci insieme con una sorella o con un fratello, desideriamo seguirnos como un hermano o una hermana. Non deve parlare male di un'altra persona che non c'è. Non è sparar hablar mal di altra persona, rimasta. Ma è per pregare per chi veramente ha bisogno. Solo che sparar por los que necesitan. Quante sono belle quelle persone che si uniscono in casa per pregare? Quante sono morite queste persone che si uniscono in casa per parlare? E non che si uniscono per parlare. E non per parlare. Che poi alla fine non sono mai contenti di nulla. E alla fine non che stanno felici di per nulla. Perché sono come Lot. Perché sono come Lot. Hanno un velo. Tienen un velo davanti. Ah, Lot guardava la pianura. Lot mirava la, la pianura. Sì. Il luogo dove c'erano i campi irrigati. Un sito dove c'erano campi con acqua. Ah, una bella città, Sodoma, una città grande. Ah, è una città molto bonita, Sodoma, molto grande. Con tutti i comfort. Con tutti gli comfort. E dall'altra parte c'era la, dall la montagna senza acqua, senza niente. E dall'altra parte c'era la montagna sin acqua, sin nada. E Abramo disse, scegli tu dove vuoi andare. E Abramo disse, "Elige tu dove crei. Ah, io me ne vado a Sodoma. Poi pues ci me ne vado a Sodoma. vado a Gomorra. Ah, là ci sta di tutto e di più. Ah, lì è di tutto. Ah, che stupido Abramo! Che stupido Abramo! Ah, vattene tu per le montagne da solo! vattene tu per le montagne! Vattene tu per i deserti. Mettiti tu per i deserti. Io me ne vado dove ci sta. Io me vado dove sta. Está... Però Sodoma e Gomora furono distrutte. Però Sodoma e Gomora furono distrutti. E per poco non moriva anche Lot. E casi moriva Lot. La moglie purtroppo non ce l'ha fatta. E la sposa lo... morì, perché guardava queste cose. Perché mirava queste cose. Una famiglia che aveva il, ricevuto il seme di Dio. Una famiglia che aveva ricevuto la semente di Dio. Che decideva di scegliere le cose sbagliate. Che decideva le cose malate. E noi possiamo avere tanti lotti intorno a noi. Tanto alrededor de Persone che dicono di credere in Dio dicen de creer en Dios Però siempre se están lamentando pero siempre se están quejando y siempre están ahí chismeando y no pregan más no leen economía la Biblia y nunca la Biblia porque... ¿de qué sirve que hables tanto de, lo empieza a de, mismo, de los demás? inicia a hablar de ti mismo de los problemas que tú tienes inicia a pregar y a buscar la solución y la solución, y la solución llegará la solución no viene hablando mal de los, la no de los demás la solución no viene hablando mal de los la solución llega arrodillándose delante de Dios Amén e quindi Abramo dovette separarsi da Lot. E dovrebbe separarsi da Lot. E se noi vogliamo vivere e sperimentare la benedizione di Dio, vivir la de Dios, dobbiamo scegliere con attenzione le nostre amicizie. Dobbiamo con attenzione le nostre Perché sono quelle che ci influenzano. Perché sono che ci influenzano. Cerchiamo persone di fede. Cerchiamo persone di fede. Cerchiamo persone che ci parlano di Dio, che ci parlano delle rivelazioni di Dio. Que nos de Dios. Perché quelle persone ci aiuteranno ad andare più avanti perché queste persone non si a andare più lasciamo stare i lot che ci cercano lasciamo i lot che ci cercano però la storia di Abramo non finisce qua però la storia di Abramo non si termina qui adesso che aveva la vista ora che si podía ver Dio lo fa a portare su una montagna e gli dice guarda la terra Dio lo lleva in la montagna e dice mira la terra guarda la promessa mira la promessa Fino a dove arriva il tuo sguardo io te lo darò hasta dove llegue tu mirada te voy a <susurra> dar questo Pero Abraham, tenía hacer un Pero Abraham tiene que hacer otra vez un cuarto cambio. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. verso 1 al verso 6. Del versículo 1 al 6. Después de esas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el almacén Eliezer. Dizo, dijo más Abraham, «Mira que no me has dado, prole, y he aquí, que es mi heredero, uno nacido en mi casa». ¿No sé? ¿No sé? Sí, okay. no sé. okay. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, «No te heredará este, sino que el que saldrá de tus extrañas será el que te herede». Y sacole fuera, y dijo, «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas y las puedes contar». Y él dijo, así será tu siguiente Y creyó a Jehová Y cuéntoselo por justicia por justicia. Cuarto cambiamento. Cuarto cambio. Ahora ya no había más lote Ya no tenía lote Ya había superado la decisión Había pasado de la decisión Ur de Caldea era lontanísimo Ur de Caldea estaba muy lejos Pero se estaba haciendo viejo Pero se estaba haciendo viejo il tempo passava e la promessa non arrivava. Il tempo passava e la promessa non arrivava. E quindi lui era nella sua tenda e piangeva, piangeva. E lei stava in sua tenda giorando. Perché diceva: Signore, tu me l'hai promesso. Perché diceva, Signore, tu me lo promettisci. Però io non ho figli. Però io non, non tengo io. Ed era lì a deprimersi dentro una tenda. <ride> e stava rideprimendosi la tenda. E quindi <ride> Dio gli dice: Esci dalla tenda. E Dio gli dice: sal dalla tenda. Guarda il cielo. Mira al cielo. Conta le stelle. Las estrellas. Così sarà la tua discendenza. Tu molte volte superiamo, anche ci, ci sembriamo nell'otti. Molte volte anche superiamo Però quando inizia a passare il tempo le promesse non arrivano. Però quando inizia a passare il tempo e le promesse non arrivano. Ci deprimiamo. No deprimiamo. Ah, però Dio mi ha promesso questo. Però È passato un anno e non è arrivato. Passò un anno e non è arrivato. È passato dieci anni e non è arrivato. Abramo erano passati 25 anni. Con Abramo passarono 25 anni. E lui aspettando. E lui sperando Ormai la moglie non aveva più il suo ciclo. La sposa ya non tenía la regla. Lui non si pensava. sa, era vecchietto, non si sa se pure lui funzionava. Ella era vecchietto, non si sa se funzionava. Ormai era anziano. Stava viejo. Era lì e diceva, signore, ma questa promessa, ma quando arriva? Stava il Signore, però questa promessa quando arriva? Eh sì, me la fai vedere, me la fai vedere la terra, sì, signore, ma alla sì. fine è che lo lascio tutto questo? Sì, che avevo la terra, la avevo e tutto, però al finale a chi se lo dico? Erano passati 25 anni. Abbiamo passato 25 anni. Però Dio dice, non fa bene che stai nella terra. Pero Dios le dice, no está bien que estés en la tienda Es de la tienda Sal de tu tienda Y guarda el cielo y mira al cielo Guarda el estilo Mira las estrellas Luis estaba guardando la suya tienda e si era dimenticato che Dio era il creatore del cielo e della terra. Per questo Dio lo fa uscire fuori. E dice, guarda che quello che io ti ho promesso, sono potente a realizzarlo. E fu lo visitarono. E fu lì e lo visitarono. E gli disse questa cosa a Dio. Y Dios le, hizo, le dijo esto. Guarda, yo Fernando vengo aquí, y hombre un hijo. Mira que yo en un año yo vendré aquí y tendrás un su hijo. Y Sara <risa> le dijo. Y Sara reía. Marco, yo soy de 90 años, señor. Tengo más de 90 años. Es mi marido pure, pero tú andiamo. Y mi marido también, pero... veramente Dios nos está estará contándole en Jesús realmente no se está haciendo bromas però Dio voleva che lui uscisse dalla sua tenda però io esclamai che è salita da su di dalla sua depressione in sua depressione Dio può fare quello che ti ha promesso Dio può essere lo che te promettiamo Dio può cambiare tutta la tua vita in un giorno Dio può cambiare tutta la tua vita in un giorno Giuseppe un giorno si è svegliato che era, era prigioniero. O sea, o sea, se si è andato a dormire che era vicino di Egitto. E si come il principe In un giorno è cambiato tutto. E, un dia cambia todo. e Dio in un giorno può cambiare tutta la tua vita. E dia puede toda la tua vida. Esci fuori dalla tua tenda. Tu non guardare le cose che non vanno. No mira lo no, no va. Guarda le cose che Dio ti ha detto che saranno. Mira lo che Dio ti ha detto che la Bibbia dice che noi dobbiamo chiamare le cose che non sono come se fossero. La Bibbia dice che dobbiamo chiamare le cose che non sono come se fossero. Non dobbiamo chiamare le cose che sono come se non fossero. Non dobbiamo chiamare le cose che sono come sono. Come se non sono. Come se non sono. Se Dio ti ha fatto una promessa, anche se torna a te tutto al contrario. Anche alrededor di ti tutto sta al reazione. Dio sta operando e quello che lui ha promesso lo realizzerà. Dio sta orando e quello che lui lo Dopo un anno che Dio gli aveva parlato, dopo un anno che Dio gli aveva parlato, nella casa si sentiva un pianto. Nella casa stava sentiva llorando. pianto. Uè! Uè! E la gente diceva, ma che è questo pianto? E la gente dice, che è questo pianto? Ma questi sono vecchi, come fanno ad avere un figlio? Viejos, un hijo? Pero lo que Dios come dicho era potente a compirlo. hacerlo. Dobbiamo uscire dalle Tenemos que salir de nuestras tiendas che salire nuestros pensamientos tenda. Uscire dai nostri pensieri. Salire dai nostri pensieri. Temo di umani. Ah, fare le cose in Dios tiene fare hacer las cosas así. Sara y a Abramo a los 25 años que tener un hijo porque son No, no, no, Dio gli ha stabilito che lo dovevano avere in tarda età. No, però Dio si tenerlo dei viejos. Perché quella cosa che è successa che pasó è stata scritta affinché noi oggi potessimo sapere che Dio lo può fare. O fue para que, hoy que Dios puede hacerlo. Dios te ha una promesa. Dios te hizo una promesa. No guardare la no mires la tienda. Mira el cielo y las estrellas. Mira el creador del cielo y de la tierra. Porque él es el creador del cielo y la tierra. ¿Sabes cuán grande es el universo? devi studiare un po' di astronomia, io l'ho fatto quando ero più ragazzo hai che studiare un poco di astronomia, io lo ho quando l'universo è qualcosa di enormemente grande l'universo è qualcosa di enorme che se tu lo rappresenti in una città, tutto l'universo che se tu rappresenti universo, in una città la terra può avere la dimensione della testa di uno spillo la terra può avere la dimensione della testa di una aguja. anche sì. anche sì. sì. Tu immagini a Dio che ha creato tutta questa cosa enorme? Imaginaci Dio che ha creato tutto questo enorme. Per metterci a noi sopra questa testa di spilo a vivere. De... Per ponerci a noi in questa terra di. Com'era? Alfile. Alfil. Per nostro. vivere. Per vivere. Quanto ci ha amato per creare tutto questo per noi che siamo, siamo così piccoli? Quanto noi siamo per creare tutto questo per noi che siamo più peccani? Però non finisce qua. Però non termina qui. Perché lui decide di venire a morire per qualcosa di così piccolo. Perché, Perché decide di morire per qualcosa tan piccolo? Perché ci ama. Perché non ci ama. E lui vuole che noi entriamo nelle promesse che ci ha fatto. E lui vuole che entriamo nelle promesse che ci sono. Però ci sono delle condizioni per entrare claramente hay condiciones para entrar no todos pueden entrar en las promesas no entrar en la tierra las promesas son para todos pero solo quien hace el camino va a entrar y Abramo debe hacer estos cuatro cambios y Abraham tuvo que hacer estos cuatro cambios da Salir de Urtegalde. Prendere la Tomar la decisión seria en Aran. Separarse de las personas equivocadas con Lot. Y al final creer en las promesas de Dios. Salire sua depressione. Salir de su depresión. Salire da qualcuno sbagliato che vedi intorno. Salir de lo equivocado que veía a su alrededor. y creer en lo que Dios realmente podía hacer Para creer en lo que Dios realmente quería hacer. Dios nos ha hecho promesas. Aunque nunca recibiste una profecía, Las promesas están en la Biblia. Y son para ti, para tu familia. Para tus hijos y tus nietos. Para todos los que vendrán después de ti. Entramos en las promesas. No todos entran. Porque no todos entran. Il popolo di Israele. Il popolo di Israele. La, dice la Bibbia che la maggior parte morì nel deserto. Dice che la maggior parte morì nel deserto. Io voglio essere di quelli che entrano nella promessa. Io che entra nella promessa. Okay. Voi voglio essere quelli che entrano? Voi essere quelli che, che entrano? E allora è tempo di cambiamento. È il tempo di Amen. Amen. Okay. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo avere un momento per parlare. Vogliamo anche salutare l'apostolo Oscar Tejeda che ci segue dall'Argentina. También queremos salutare Oscar Tejeda, Tejeda dell'Argentina. Anche eh, Aguilera, che ci segue anche lei dall'Argentina, anche se è venezolana. E anche Aguilera, che è dell'Argentina, anche se è venezolana. Dio Dio vi Siamo già in piedi un momento per